Salve, ben trovati a tutti. Oggi siamo tutti nazisti dell'Illinois. Molti avranno visto il film The Blues Brothers, quindi sa cos'è un nazista dell'Illinois. Volevo raccontarvi questa storia solo perché è molto emblematica e parla di libertà, della nostra libertà di espressione. Tempo fa un ragazzo, si chiama Giampiero Belotti, è diventato un po' famoso perché... Eh, durante la manifestazione di un gruppo che facevano le sentinelle in piedi, cioè erano in piedi in mezzo a una piazza a leggere, eh, quindi manifestazione assolutamente pacifica, siccome non era a favore di, eh, delle tesi di questi signori che manifestavano, lui eh, si è vestito da nazista dell'Illinois e eh, accanto alla piazza anche lui si è messo in piedi a leggere in modo assolutamente pacifico e leggeva il Mein Kampf per dire che stare lì in piedi a leggere non è un atto innocuo, bisogna vedere quale messaggio vuoi trasmettere. Ha poi usato questa piccola notorietà per manifestare accanto ai gay, lesbiche, transgender, eccetera, quindi varie identità di genere, eh, per la loro possibilità di esprimersi, quindi è diciamo, una persona che fa della libertà di espressione. Un un marchio in qualche modo cosa è successo però è successo che a questo ragazzo già è la seconda volta che bloccano il profilo facebook perché perché questa volta almeno la, la ragione è stata per aver pubblicato una vignetta una vignetta anche abbastanza divertente praticamente ve la racconto perché lui è stato bloccato per questo quindi eh, deve essere una cosa mo molto forte no eh, praticamente c'è Mussolini che Legge il futuro e pesca la carta del tarocchi, esce la carta dell'appeso e fa... Oh, così. E quindi questa è, una, che voi potete capire, una vignetta tremenda, no? per cui lui è stato bloccato, perché questa è una cosa inaccettabile in, nel 2015, assolutamente. Ora, qual è il punto? Quindi, innanzitutto io vi chiedo, se volete ovviamente, di supportare la sua causa, quindi di... Uh, contattarlo, oppure di seguire la vicenda nelle sue pagine Facebook, sai quando potrà poi tornare a uh, ad usarle. Uh, lui è il Giampiero Belotti, il nazista delle Illinois, la sua pagina è la numero due, perché la prima non l'ha potuta più utilizzare per queste ragioni qui. Uh, la seconda è una piccola riflessione, che poi è la ragione per la quale Uh, faccio questo video cioè ha un senso un po tutto questo uh, è appena passata diciamo la, la marea uh, dovuta all'ubriacatura di Gesù Charlie per la libertà di espressione però uh, non ci siamo accorti che uh, noi stiamo scrivendo eh, esprimendoci eh, in tutte le nostre forme più o meno stupide più o meno sciocche più o meno ridicole che noi possiamo avere attraverso essenzialmente pochissimi canali informativi che, che sono proprietà di pochissime eh, realtà eh, no no non parlo del blog di grillo io sto parlando di cose ben precise sto parlando per esempio eh, di facebook di twitter di youtube per esempio quindi cosa succede se una persona come voi o come me o come chiunque altro che magari può dire delle sciocchezze ma anche magari delle cose interessanti a un certo punto non le può più dire ecco, questo è un problema ma Noi abbiamo protestato per Gesù Cherly, ci abbiamo protestato per questo attacco terribile veramente inconcepibile alla libertà di espressione di satira e eh, ci ritroviamo invece dietro l'angolo eh, altri esempi di eh, attacco alla libertà di espressione. Questi canali informativi Facebook, Twitter, Google con YouTube sono di proprietà di un singolo eh, signore, e comunque sia di una singola realtà, di una singola azienda, e questa azienda decide di applicare la sua policy, la sua politica eh, sulla libertà eh, di poter pubblicare sul loro eh, software, sulla loro piattaforma, liberissimi di farlo, il problema è che quando tutti quanti entrano in una piattaforma che fa massa critica, voi immaginate che praticamente la maggior parte degli italiani sono iscritti su Facebook, cosa succede quando Facebook decide deliberatamente di per esempio bloccare una persona che fa satira, che pubblica una vignetta che magari non è neanche sua perché gli è piaciuta? e nel frattempo per esempio non blocca e non fa nulla contro canali per esempio che inneggiano al nazismo oppure eh, fanno del revisionismo storico il loro marchio di fabbrica oppure diffondono delle cure pericolosissime contro dicono loro i tumori e poi la gente muore ecco, per loro non è un problema, è solo un problema di numeri cioè il meccanismo è abbastanza banale siccome non possono valutare tutte le segnalazioni loro vanno in base al numero quindi un gruppo organizzato di teppisti digitali possono picchiare e zittire una persona che magari pensa di essere non più intelligente degli altri ma magari vorrebbe esprimere un po' liberamente il proprio pensiero e non lo può fare perché questo gruppo sia organizzato e ha deciso che lui deve tacere e questo può succedere a tutti noi ma eh, succederà sempre di più, perché mh, noi stiamo scrivendo, noi stiamo producendo dei contenuti, noi scambiamo delle chiacchiere su qualcosa che non è pubblico, ma è di proprietà di qualcuno. E' eh, è vero che se io vado a casa di qualcuno, sto alle sue regole e firmo il suo contratto. Quindi firmo un contratto di un fornitore privato. Sono d'accordissimo, ma... Quando tutti vanno da questo fornitore privato, questo fornitore non è più privato, questo fornitore è pubblico. Eh, praticamente sì. Quindi si impone anche una riflessione. È possibile continuare ad accettare che eh, un privato possa eh, veicolare l'espressione di tutti? Oppure magari è meglio stabilire che quando le persone sono tante e si crea una massa critica che fa fare soldi anche a questi signori, le regole per la libertà di espressione debbano essere stabilite non da questo signore ma magari dallo Stato e che non sia possibile bloccare l'espressione di una persona o di un gruppo di persone soltanto perché sono stati attaccati da un gruppo di manganellatori. Quindi, se volete, supportate pure Giampiero Belotti, il nazista dell'Illinois, oppure potete anche non supportarlo. Però attenzione, un giorno potreste essere voi che pensate qualcosa di diverso, o scrivete qualcosa di diverso, qualcosa che un gruppo di manganellatori magari non vuole che voi scriviate. E poi pensate, voi state scrivendo esprimendo in questo momento i vostri pensieri, il pubblico, Attraverso un mezzo privato con delle regole stabilite da un privato. La vostra libertà di espressione, vera e propria, dipende da questi signori. Grazie.